Lei è di origine calabrese, in questa edizione 2014 di Politicamente Scorretto si è parlato molto di Calabria e di Ndrangheta. Lei come sente, appunto, visto la sua origine, questo argomento e magari come ha vissuto questi argomenti in prima persona, se c'è stata l'occasione? Beh, sì, questo è un tema che eh, mi ha sempre accompagnato, Io sono 30 anni ormai. Eh, che vivo tra Bologna e Casalecchio e eh, comunque è un tema con cui un calabrese deve sempre farci i conti, deve sempre farci i conti con eh, un, un continuo dubbio, nel senso che la Calabria è fatta eh, di storie ma anche di, di tanta contiguità con il fenomeno mafioso eh, e quindi da questo punto di vista è un una forma di criminalità organizzata meno raccontata e strutturata eh, di altre come la Camorra e come eh, eh, invece Cosa Nostra. Da questo punto di vista abbiamo utilizzato testimoni importanti, abbiamo utilizzato soprattutto dei documenti importanti. Il nostro eh, rapporto con questo film eh, come Anime Nere è stato un rapporto con un film che permette di guardare dentro al fenomeno delle famiglie di Indrangheta e su questo abbiamo ragionato. La presenza poi qui nel dibattito di stasera sull'Ea Garofalo del magistrato Salvatore Dolce ci ha permesso anche di vedere l'imponenza criminale delle lotte, delle faide tra famiglie. Per me è sempre molto difficile averne un'opinione e averne una percezione eh, oggettiva, si è attraversati da, da mille emozioni e soprattutto da tanta rabbia, eh, tanta rabbia per quello che potrebbe essere e non è, per la bellezza che non si manifesta, per la bellezza che viene penalizzata, per la speranza di tanti ragazzi, perché negli ultimi dieci anni tanti tanti ragazzi hanno ricominciato a partire, ad andare via e questo è sicuramente un motivo di, eh, di, di amarezza e di, e di rabbia. Continueremo purtroppo ad analizzare questi fenomeni, eh, ci saremo, la nostra giunta ha una certa sensibilità su questo e noi ci saremo.